agli equipaggi del Boeing 767 del quattordicesimo stormo con la seguente motivazione. Reparto Membro dell'Equipaggio di velivolo da Trasporto, impegnato nell'ambito dell'operazione di evacuazione di connazionali e collaboratori civili afghani dall'aeroporto di Kabul, veniva chiamato a svolgere una difficile e rischiosa missione. Nel momento di massima concitazione, dovuto al continuo susseguirsi di colpi di arma da fuoco ed esplosioni, in assenza totale di supporto tecnico e logistico, e sebbene il velivolo italiano fosse stato circondato dalla folla in fuga, in concorso agli altri componenti dell'equipaggio, garantiva l'imbarco in sicurezza di 74 persone e il successivo decollo. In tale circostanza evidenziava grande coraggio e singolare perizia, esempio brillante di nobili virtù umane e militari kabul Afghanistan 15 agosto 2021. Bicchetto d'onore, presenta. A... Maggiore Matteo Dell'Om. Maggiore Enrico Jackson. Capitano Luca Cianciullo. Capitano Matteo Tresanini Primo luogotenente Maurizio Eros Anacleti Primo luogotenente Gianni Fruncillo. Primo luogotenente Roberto Gabriele Primo luogotenente, Massimo Sagrazzini. Primo luogotenente, Alessandro Trucchetti. Luogotenente, Niel Passaro. Luogotenente, Maurizio Sagrazzini. Sergente maggiore aiutante Fabiano Roncolato. Sergente maggiore capo Pasquale Alessandrino. Picchetto d'onore, fianco. Eh? Reparto ricco!